Il no. generale di regione è comandato nel Rosso. Grazie a te riconoscere. Grazie. Grazie a me che è. Grazie. Grazie. Grazie a lei che il è il nostro Il di regione Pasquale Genosano è Grazie a me Colonnello Giu Luca Valero, vicecomandante della ROS. <ride> salve, salve, buongiorno. Grazie, grazie mille. Buongiorno, complimenti grazie. davvero. Eh. Colonnello Giovanni Capone, comandante del gruppo antiterrorismo speciale grazie Polizia. C'è anche un un parassilito, comandante del reparto anticrimine di Palermo. Continua anche andare. Una grande giornata ci avete regalato. Siamo entusiasti siamo Convinti che queste giornate vadano celebrate, che lo Stato c'è, lo Stato c'è, combatte e vince. Però se eh, non fosse per la dedizione e la quotidianità del vostro lavoro, che è un lavoro silenzioso, il quale non si accontezza nella quotidianità dei cittadini, questi risultati non arriverete allora ovviamente a noi governo uh, dell'Italia voglio ringraziarvi e penso che noi ricordiamo sempre le vittime, no? gli eroi che hanno perso la vita uh, a causa della criminalità organizzata e ricordiamo forse non con la stessa attenzione quelli che tutta la vita l'hanno spesa per fare, per raggiungere questi risultati credo che anche segnale della presenza qui oggi era semplicemente per dire grazie a nome del Governo per questa incredibile giornata e grazie ovviamente a tutte le persone che voi rappresentate che non sono qui e che hanno lavorato con voi perché questo obiettivo storico fosse raggiunto L'Italia è di voi, il Governo vi ringrazia davvero.